Vent'anni chiusi in una stanza, vent'anni chiusi in una stanza, già ce n'ho abbastanza, ora esco a letto così tardi che per gli altri presto non mi arresto, chiusi in una stanza. Ho cresciuto a fumette e canzoni Tra bulletti che fumavano etti e cazzoni Con troppi soldi per le mani, tipi strani Gente che ha un passato con due genitori Ma senza un domani Come li chiami? Figli di papà o raccomandati Comunque sia, hanno sempre tutto presto e gratis Io ho cresciuto a fumette e canzoni Portavo la mia spara dentro al cuore come Little Tony Le scuole superiori sono state un bel periodo Tra gente che mi sfoteva i miei primi video Mia mamma mi voleva bene ma ero solo Ero solo un ragazzo trattato come un uomo Ed ora esco dalla stanza ed esce la mia voce Il mio orologio si è fermato, puoi chiamarmi bullshit Scrivo rime con la penna tipo un garetti al fronte Sulla fronte ho le gocce come quando piove Vent'anni chiusi in una stanza 20 chiusi in una stanza, già ce n'ho abbastanza Ora esco letto così tardi che per gli altri presto Non mi arresto, chiusi in una stanza ma mi sveglio adesso E questo pezzo è dedicato a quelli come me A qualcuno che magari che non, non conosco vorrà. ma che ha un sogno E spera di poter cambiare il mondo in fondo forse ha torto Ma intanto si impegna giorno dopo giorno Io nel mio piccolo comunque faccio cose Penso in grande e rincaro la dose E eh già Sono un ragazzo tranquillo che scrive solo le sue prose Non insegue la fama la lascia ai poser e trovo fastidiose le lamentele da quartiere I ti amo pronunciati prima dei ti voglio bene Giuro che non sono un rapper, io lo giuro su Dio Ma tanto non esiste, quindi cazzo mene E chiedo scusa ai credenti, a chiunque altro Ma alla fine sono solo un ragazzo E non inseguo la fama, ripeto, posso farne senza La mia spada adesso torna nell'Elsa